Ciao ragazzi buongiorno come vi avevo già annunciato nei video precedenti quest'anno ho intenzione una volta ogni tanto di dedicarmi ad imparare qualcosa di nuovo avevo già iniziato con questi video alla fine dell'anno scorso ma quest'anno appunto voglio dedicarmi ad imparare anche tecniche nuove cose nuove per farlo questa volta mi faccio aiutare da questa nuova collezione di De Agostini che mi aiuterà ad imparare a realizzare gli amigurumi se non sapete cosa sono questi amigurumi è difficile da pronunciare ma sono molto molto carini sono dei pupazzetti realizzati all'uncinetto che hanno in genere um, come soggetto dei piccoli animaletti o de degli oggetti che però hanno il volto eh, umano e sono molto molto carini, e come voi sapete io non so né cucire né far l'uncinetto né nient'altro in cui si utilizza uh, ago e filo Quindi uh, questa per me sarà una bella sfida Ad ogni modo quello che andiamo a fare oggi è aprire la busta in modo da vedere cosa contiene il primo invio contiene due kit al prezzo di 7,89€, questa collezione si trova solo online, quindi vi viene spedita direttamente a casa e uh, vi lascio il link giù nell'info box, come sempre così se volete vedere di cosa si tratta, se volete maggiori informazioni, se volete andare a curiosare cosa potete trovare in tutti gli altri invii eccetera eccetera, trovate tutto nel link giù nell'info box. Quindi andiamo a vedere cosa troviamo all'interno dunque il primo invio vi dicevo contiene due kit questo qui è il primo che mi insegnerà a realizzare il coniglietto e all'interno del magazine ci sono tutte le schede appunto per realizzare sia il coniglietto le varie parti quindi orecchie, eh, braccia e i piedini il maglioncino la borsetta e eh, anche la carottina da inserire all'interno della borsetta inoltre include anche la scuola di uncinetto quindi le tecniche base per imparare ad iniziare a um, fare l'uncinetto appunto che per me è il top perché come sapete non sono per niente brava con queste cose. Quindi continuiamo con il primo kit. C'è anche tutto il necessario per poter costruire realizzare il coniglietto. Contiene i filati DMC che sono filati 100% di cotone opachi in diversi colori, quindi nel mio caso bianco, rosa per fare il nasino e la bocca e eh, verde per realizzare il maglioncino quindi sono molto morbidi e piacevoli al tatto Tra l'altro questo è un marchio di riferimento per i filati perché eh, mi ricordo mia mamma è sarta e al contrario di me che non so utilizzare arco e filo mia mamma è davvero bravissima e eh, mi ricordo che eh, utilizzava sempre questi filati qua perché mi diceva appunto che sono i migliori poi c'è un uncinetto da 3 mm e questi qua sono altre cosine che servono per realizzare eh, gli occhietti questo è il magazine invece per realizzare le due civette e anche qui troviamo le varie parti del corpo la pancia, il cappello la sciarpa, la luna il, e il nido e anche qui in fondo ci sono altre tecniche base eh, della scuola di uncinetto per insegnare anche a chi non ha mai fatto uncinetto appunto questa nuova tecnica qui e qui abbiamo quindi il beige bianco crema un ciclamino un giallo oca, ed un giallo un po' più chiaro e anche qua ci sono gli occhietti per quanto riguarda i due kit abbiamo terminato i personaggi da realizzare sono davvero tantissimi però uh, vi consiglio di andare a vedere uh, giù nell'info box che vi lascio il link così potete andare a curiosare bene nel sito e potete andare a vedere quanto è carina questa collezione di De Agostini in modo da poter trovare tutte le informazioni dettagliate riguardo questi kit eh, di uncinetto, i prezzi, la durata e eh, ho visto che ci sono anche molti regali per chi fa l'abbonamento quindi se andate a cliccare sul link vedete anche i regali che riceverete, ho tanta tanta fiducia in questi kit perché appunto ci sono anche le informazioni di base per chi non ha mai preso un uncinetto in mano quindi ho grosse aspettative e niente, adesso non ci resta che vedere come me la caverò con l'uncinetto. Andiamo a questo punto a realizzare il coniglietto, dato che è il primo kit e io devo ancora imparare ad usare l'uncinetto. Per vedere come me la cavo con l'uncinetto dovete vedere i prossimi video. E niente, con questo è tutto, lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!